È mecha forte! Guardiani! Energia Omega in arrivo! Attivo il protocollo di difesa! La mia mecha lancia! Qualcosa non va! Bene, bene! Il Lord Mecha in persona! Sei venuto ad assistere alla fine di Gorm? Ritorna a Darkor maledetto o mi pagherai le conseguenze. Inutili minacce, le tue chiacchiere non valgono niente. Sei stato avvisato. <shalliacqua> <sug freshwater> <susurBRUN> <susurgrunts> Sei forte, Lord Mecha Ma con i miei poteri Omega Io sono molto più forte di te Oscurità Omega Il tuo scudo non può proteggerti per sempre Sei debole e patetico come i tuoi guardiani Guardiani, usate anche voi gli Ultrascudi! Ultrascudi? Noi non abbiamo Ultrascudi! Abbiamo soltanto gli Ultrabracciali! Wow, ragazzi, guardate qui! È troppo anche per il potente Lord Mecha! Eh? Come? La torre Mecha! Ho soltanto un attacco, Darkan! Ma è l'unica cosa che mi serve! Non puoi fermarmi, Lord Mecha! Puoi soltanto rimandare la mia vittoria! <tose> MEGA BLAST! Considerati pure rimandato Si! Si! Potere mega Grandioso! Affascinante! Il tuo bracciale contiene l'Elestar alterato. Proteggilo, custode. E voi, guardiani, avete due cristalli da liberare. Ci rivedremo ancora nella battaglia finale contro l'oscurità. Sentito? È il momento di una nuova missione. Sì! sì! Gormiti!